Nick, cosa stai facendo? Eh, no, ho solo preso il lattuccio caldo dall'Oxolotl, cosa Nick. vuoi? Che schifo, ma che lattuccio caldo? <ride> Nick? No, no, no, no, no. no. Eh, aspetta, tieni. Aspetta, fammi vedere, aspetta, aspetta. È vero, Aspetta. Mmm, che buono, è veramente buonissimo C'è un po' di latte di noci là dentro No, no, che, dai st eh, eh, Dai, sto per vomitare, che schifo Vabbè, però qua abbiamo, raga, allora, qua abbiamo Fermi tutti un Una cosa importante da tenere in considerazione C'è Tolkien Ben che ha un'ascia in mano E che mi sa, ma scusa, ma se io voglio prendere il latte da lui posso? No, mi sa che non posso, vabbè, perché allora, Eh, beh. è, è, è, è sterile, sterile Nick, aiuto, aiuto e vuole, vuole... uccidermi Ok, allora, scappiamo, scappiamo Eh, ma mi sa che tu hai bisogno di cibo proprio Troppo cibo No, no, ce l'ho, ce l'ho Ok, ce l'hai Allora, ma il signor coso non... Eh, perché mi ha dato una bottiglia? Cosa vuole dirmi? Allora, raga, questo è tipo... No, no, no Mi sta ammazzando, raga Allora, dobbiamo nasconderci e dobbiamo cercare di... Perché? Non lo so Dobbiamo cercare di attivare un piano Perché sto qua è tipo entrato nel mondo Ma è tipo un talking Ben. Però è, è tipo abusivo, non dovrebbe stare in questo mondo. Andiamo, Nick, forza, andiamo. Scappiamo. Vai, vai, via. via scappiamo. Via, via. Sì, sai, io ti sto seguendo a, a ruota, amico. Cos'è che hai fatto? Hai fatto la cacca ruota? Ora andiamoci alla macchia. Ah, alla macchia, va bene. Non è la cacca ruota, ok. Beh, sto qua. No, no, no, fermo, fermo, fermo. Combattiamo. Allora, uh, combattiamo. Minchia, minchia, mi sta facendo vai, male. Allora, uh, Nick, dobbiamo, dobbiamo organizzarci. Vieni, vieni dietro di me. No, non andarli a. Vieni dietro, forza. Sta scappando da me Allora dobbiamo, dobbiamo tipo metterci un attimo a, a pensare Cosa dobbiamo fare per poterlo uccidere Dobbiamo prima di tutto avere degli oggetti più importanti sicuramente Tu hai tipo del diamante? No. Ah, hai ah, il ferro, ok, perfetto Su so qua però sta iniziando ad essere un po' una noia Perché continua a seguirci, dovrebbe fare altro sotto il King Ben Perché ha rotto il cazzo Eh, probabile. <ride> eh quindi mh, dobbiamo cercare un attimo Forse se vado qua trovo dei diamanti Perché questa è la casa di Bridle La Laflea Che praticamente è un nostro amico, quindi viene a cercare i diamanti Potremmo anche trovare i suoi segreti I suoi segreti eh, sono forse, forse a casa mia dovrei avere dei diamanti, non ne sono sicuro però Ok, perfetto, se hai dei diamanti fa Faccelo sapere e eh, ho trovato dei book and quill, perché questi sono vuoti però Mi sa che questi qua li utilizza per scrivere È strano, no? Va bene, vediamo un attimo questi Vabbè, succede a volte Ho trovato un diamante, però non è, non è bello il diamante No! C'è il token ben dietro di me Io Sono in casa mia, sono Ho eh, paura ti da No, se, se stai lì in casa tua allora, dimmi anche cosa succede in casa tua, perché se succede qualcosa di strano in casa tua e da qualche altra parte me lo devi far sapere, ok? Se oh, perché dietro di me è sto stron... Mmm, quanto lo odio. Mm, scappa, scappa, via! Cosa è successo, Eni? Perché ho sentito rumore da te? Eh, vabbè, quando io dico cibo, eh, intendo che deve alzare la voce, raga. Ma no, lo dicevo a loro, idiota! Perché non mi capisci? Perché? Perché sei nato con un, un neurone? Che fa l'elicottero nel cervello! Cioè, fa no, sempre no, così. No, no. Allora, io sto arrivando in casa tua. E fai, prega il signore Dio non che non si. Ma casa mia. Tu sei, sei coglione? Ma dove cazzo? Eh no, ho, ho preso i diamanti se stavo venendo da te. Allora, io mi devo ricordare, però, di non di parolacce. Se bevuto il latte? No, non mi so, cioè, sì, un pochino sì. È stato anche molto. Ah, c'è Tolkien, Ben! Porco duco! No, no, no, sto qua mi sta mizzicando mi Aiuto <ride> Io ti abbandono là, non mi interessa ma, ma, senti, ma non hai qualcosa qua in casa che possiamo usare per no. scontrastarlo? No, fuggi, Fuga, fuga. fuga. Diamoci la macchina. Adesso lo ammazzo, lo amma non è possibile, non è possibile altrimenti Cioè, ecco, l'ho ammazzato, perfetto Guarda quante cose aveva oh, No, vabbè, sto qua non si deve permettere di fare queste cose Come si permette? Brutto strombolo che schifoso spada in diamanti, Ma io. ha rubato per forza dalla gente Perché non, non credo che abbia la, la creativa A meno che qualcuno in questo mondo Ecco grazie per avermi dato la spada in man A meno che qualcuno in questo mondo non gli abbia dato le cose Se gli ha dato le cose qualcuno in questo mondo E io lo scopro lo Guarda che non ho più spazio comunque Tu continui a darmi ma non ho più spazio Ma scusa l'armatura <ride> è importante Va bene lei metto l'armatura Però allora mi stai rompendo Oh che pizza starbatura no, Ok grazie Questo così, questo così perfetto Grazie, grazie Adesso prendi tu le altre cose No ma chi le vuole? Cos'è successo? Perché ho visto del fumo? Non mi interessa eh, Sei stupido Eh no, eh, sono i miei camini I, i tuoi camini? Ok va eh bene no, vedo, Ah quelli che fanno Certo, certo i tuoi camini eh. Sì Quelli che ho costruito con tanto amore E ed dedizione che io non, uccide, non farò esplodere Prima o poi no Il cibo, il, le parole, Nick, devi, devi alzare la voce per forza, eh? Mi raccomando. No, io voglio, ok, basta. Ma non stai ancora alzando la voce, Va, questo è il problema. Ma è vero, ma è... basta. Avanza il cibo. Puttone, devi alzare, sto caspito di voce e alzami il volume. <ride> non posso alzarti il volume ora. Che Perché ho sentito una Banshee che urlava? C'è stata una cosa strana. <ride> cosa è successo, scusami? <ride> ma è in casa tua, scusa? No, no, ma band, dove è andata? Ah, ecco. Ma scusa, perché sta scrivendo un libro? Fermo, fermo. Cioè, è importante questa cosa. Il libro, c'è da tenere in considerazione questa cosa. Ma perché stai. Grazie, grazie. Eh no, ti sto Non dargliele a lui, che queste sono pozioni di forza. Ma sei scemo. Questo qua è un nemico. Venga, dai. Smettila. No, ti ammazzo, ti, amma ti ammazzo. Porca miseria, ti ammazzo. Ah, adesso ammazzo te, adesso ammazzo te Perché stai facendo sempre casini, tu stai dando, tu stai aiutando Tu, è colpa tua, ti devi mettere in prigione In prigione devi andare, in prigione te, ah, ti, Provaci un'altra volta e vai in prigione per tutta la tua vita eh, Ricordatelo <ride> Nick, Nick <ride> ti, ti ammazzo, eh, ti ammazzo <ride> Vieni subito qua Brutto, schifoso che non sei altro Devi, devi, allora, mamma mia ti ammazzo Prima o poi <ride> Ok, dammi, dammi il libro tu Per qualsiasi cosa Ok, grazie Ok, vediamo un attimo Hey, voi Volete venire a un mio festino privato love, love? Mi trovate a casa No, ma mi sa che mi trovate a casa di Borderline Cat. Allora, andiamo al festino privato suo Però mi sa che questo qua ci vuole dare il latte Che io volevo prima prendergli, ma che poi alla fine non mi ha dato Raga, qua vedo Talking Ben Che sta nella stanza Love, Love Scritta che non si vede niente, infatti mi chiedo Che caspita l'abbia scritto Allora, Talking Ben che mi sta dando un libro Cosa vuole ancora sto Talking Ben delle palle Ehi, hey, veloci a venire nel mio angolo dell'amore. Super Iper limited. E, veni e vendiamo nostro, il latte nostro. No che schifo. Cosa, cosa intende per latte nostro? Vediamo un attimo cos'è. Ah il lattuccio. Beh abbastanza buono questo lattuccio. praticamente. Allora raga anche io me lo bevo il l'attuccio è molto saporito molto spesso. Però è interessante come questa stanza sia effettivamente letteralmente simile a qualcuno che non dovrebbe essere simile. Infatti... Chiedo scusa um, e qualsiasi riferimento a persona o fatti realmente accadute è puramente casuale. Andiamocene via perché noi non siamo altri youtuber, giusto? Um, allora, vediamo un attimo cosa... Che, che, che, che, ma poi questo, ragazzo, questo qua è troppo strano. Caspita. Verga di Bals Erbagatta, Latte di zio Ben? Che schifo. <ride> che cazzo? Scusate per la parola, mi è scappata, però... Che caspita, anche, anche Talking Ben si sta facendo due domande. E la verga, la verga, avete capito cosa intende per verga di Bals? Mi sa che intende proprio la verga, una verga proprio lunga e proprio anche dura a volte. Raga, veramente questo server è un disastro. Perché ogni, le persone qua fanno cose che... Ah, ah, mi vuole ammazzare, schifoso, mi vuole ammazzare. Vai via, sai? Raga, io devo metterlo in prigione. Allora, ti meriti la prigione? Gli scrivo. No, via sta, sta roba. Aspetta, uh, aspetta, via. Ti meriti... Prigione. Schifoso, bastiano, che non sei altro. Guarda, io vorrei proprio dire tante cose brutte, ma non posso... Basta latte! Basta latte! Dovrebbe essere illegale, ok? Il latte non va bene. Il latte è troppo latte, fa male. Basta latte! Ma porca... Ba... Che schifo! Non voglio più il latte! Perché qua si vende l'erba gatta? Per... E sappiamo tutti cosa si intende per erba gatta. Si intende dell'erba che... Un po' di, di... Basta il latte di zio... Per... No, basta, raga. Io, io, io dico no a queste... Diciamo tutti nei commenti no a queste cose. Scrivetemi se voi avete... Non lo so, delle idee per togliere tutta questa maledizione che c'è in questo mondo. Per togliere elementi strane di queste persone che, che popolano il nostro server. E soprattutto per eliminare il talking bank che mi sta seguendo. Che mi vuole dare il latte chissà in quale posto, peraltro. Quindi, raga, per favore, aiutate... Aiutateci nei commenti. Anche se in realtà anche si è unito... Per favore, dateci una mano perché abbiamo bisogno del vostro aiuto, vi prego. E ricordatevi di iscrivervi al canale perché è importante, eh? mi raccomando. E... Grazie, ciao.